Rimini, ecco l'elenco dei convocati per la preparazione precampionato. Alberto Giuà, foto Petrangeli. Alberto Giuà, foto Petrangeli. Rimini, 23 luglio 2017, il Rimini F comunica di aver perfezionato l'accordo, per la stagione sportiva 2017-18, con i difensori Alberto Giuà e Andrea Mingucci. Entrambi classe 98 e cresciuti nel settore giovanile bianco-rosso. Nello scorso campionato Gio ha collezionato 19 presenze e realizzato due reti con la maglia a scacchi. Nella passata stagione Ming Ci ha invece disputato 5 incontri di campionato con il Matelica in Serie D. La società ha intanto reso noto l'elenco dei convocati per la preparazione pre-campionato. Portieri. Scotti Francesco, 1983, confermato. Sorci Mattia, 1999, Perugia. Difensori. Brighi Andrea, 1992, confermato. Buda Giacomo, 1999, confermato. Cola Claudio, 1986, confermato. Via Dario Alessandro, 1997, pianese. Gabrielli Mattia, 1996, confermato. Gio Alberto, 1998, confermato. Maggioli Manuel, 2000, fiariccione. Mazzavillani Francesco, 1998, Romagna Centro. Mingo Andrea, 1998, Matelica. Perazzini Diego, 1999, San Marino. Vesi Marco, 1992, Forlì. Centrocampisti. Albini Filippo, 2000, confermato. Bertani Romeo, 1999, Bacchia Cesenartico, aggregato. Dormi Lorenzo, 1995, Savignanese. Fanini Marcio, 2000, aggregato, svincolato. Guebre Abdul Razak, 1997, confermato. Montanari Andrea, 1987, Virtus Castelfranco. Pasquini-Alessandro, 1998, Romagna centro. Righini-Luca, 1990, confermato. Valeriani-Luca, 1991, confermato. Attaccanti. Ambrosini-Alex, 1986, Imolese. Amaducci-Alessandro, 2000, Fiariccione. Arlotti Scott, 1999, confermato. Buonaventura Alex, 1986, confermato. Cicarevix Sasa, 1994, confermato. Pilitteri Antonino, 1999, aggregato, svincolato. Protino Pietro, 1999, Fiariccione. Simoncelli Daniele 1989 Alto Vicentino Tomp Teleonai 1999 In attesa di tesseramento